Nel video di ieri, cari amiche e cari amici, ho commesso una gaffa che un nostro amico me l'ha fatta osservare. Ho detto panda invece di koala e stavo parlando degli incendi che sono scoppiati nella foresta australiana. Quindi me ne scuso. Grazie, caro amico per avermi fatto osservare il mio errore che correggersi è sempre buono quindi ieri ho detto panda invece che koala passiamo ora all'argomento del giorno si direbbe che Donald Trump abbia aperto il Vaso di Pandora perché intanto cammino. Anche oggi mi sto filmando da fuori casa. Si è intenzionato a scherzare ed anche di brutto. Vediamo se, così mi filmo meglio con il mio Nokia Asia 302 intenzionato a scherzare con il regime della Repubblica eh, Islamica degli Ayatollah d'Iran, così come ha scherzato con la Corea del regime dinastico dei Kim. Però in questa occasione, mentre la Corea dei Kim è isolata nel sud-est asiatico, Invece il ruolo geopolitico dell'Iran è distinto ed è più problematico, complesso e delicato. Non si sa quello che può succedere veramente. E quindi aperto questo vaso di Pandora ma non si sa che conseguenze geopolitiche economiche inflazionarie e soprattutto militari ci saranno se ci saranno spero di no ma questo dimostra la grande irresponsabilità di donald trump e che alla presidenza degli stati uniti ci può arrivare chiunque se ci è arrivato ronald reagan che era una torre di quarta ci potrà anche arrivare donald trump che di politica ne sa meno di me e agisce come un cane pazzo addirittura il congresso che ne vuole votare l'impeachment eh, si è distanziato da queste decisioni e hanno detto vari politici soprattutto democratici che eh, Ron, eh, che donald trump ha attuato come un tiranno e come un despota perché non sta nelle di, nelle capacità di un presidente nelle facoltà di un presidente quelle quella di dichiarare guerra Che eventualmente il congresso può decidere di fare una guerra che può proporre di votare o no per fare guerra solo in casi speciali è autorizzato il presidente degli stati uniti a dichiarare guerra adesso in questo breve filmato fatto fuori casa io vi chiedo voi cosa ne pensate che cosa succederà sarà coinvolta l'europa sarà coinvolta l'economia italiana fatemelo sapere lasciate sotto questo video i vostri commenti e mi raccomando date un clic se vi piace se non vi piace mettete like dislike e condividete questo video affinché altri possano commentare sotto cosa ne pensano così mi aiuterete a comprendere nel caso che riceverò molti commenti e molte views farò un seguito a questo video più dettagliato e poi soprattutto aiuterete il mio canale a crescere È inutile che vi dica che sono disoccupato amleta Blom mi dice sempre di non dirlo ma io ve lo dico vorrei che youtube mi riniziasse a monetizzare il canale allora, mi raccomando, eh, commentate il video, datigli like o dislike e condividetelo per quanti mezzi voi possiate farlo. Poi, un'altra cosa, metterò in evidenza, in un commentario o più di un commentario, i link di Amazon. Se mi volete aiutare, accedete ad amazon con i miei link e poi comprate quello che volete amazon mi darà una percentuale sulle vostre acquisti quindi fate link fate clic sul mio link di amazon che metterò sotto questo video magari non importa che voi compriate quello che io indico qualsiasi cosa voi compriate in amazon loro mi daranno una percentuale sul guadagno che genera, quindi mi daranno il 10%, poi potete comprare qualsiasi altra cosa. Vi ringrazio il vostro Saint Enchant e dal prossimo video, ciao!